per questo locale, per sabato prossimo, ci sarà la dedicazione a Dio di questo locale. Non è un'inaugurazione, è una dedicazione a Dio. Perché questo posto deve essere un posto che deve portare gloria a Dio, che deve servire per l'opera di Dio e in cui dobbiamo vedere la gloria di Dio. Amen. Amen il nostro desiderio è che la presenza di Dio si possa sentire in questo luogo si possa toccare perché Dio è presente in ogni luogo ma noi vogliamo che sia presente in modo particolare in modo speciale in questo luogo affinché tutte le persone che possano venire qui possano sentire la sua presenza e possano sperimentare la pace che Dio dà nelle nostre vite Amen Amen, Amen Gesù. E questa sera vogliamo leggere qualcosa dal Vangelo di Luca Dal capitolo 16 Leggeremo dal verso 9 al verso 13 Vangelo di Luca Il capitolo 16 Leggeremo dal verso 9 al verso 13 E stasera parleremo di amministrare bene le cose che Dio ci ha dato Amen. perché come vedremo da una buona amministrazione dipende anche una moltiplicazione di Dio per la nostra vita Amen. ora io vi dico fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste perché quando esse verranno a mancare vi ricevano nelle dimore eterne chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste chi vi affiderà le vere? e se non siete stati fedeli nelle ricchezze altrui chi vi darà le vostre, nessun servo può servire ai due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezzerà l'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a mammona, Amen. Non si possono servire i due padroni. E questo è vero per Dio, è vero anche nel mondo. Noi non possiamo servire a Dio e il mondo non possiamo servire a Dio e il diavolo non possiamo servire due cose non possiamo seguire due vie esiste una sola via c'è la via larga e c'è la via stretta però noi possiamo servire una sola alla volta possiamo seguire solamente una via perché esiste per noi per il nostro cammino una sola strada Amen. amè? il problema è che noi dobbiamo decidere quale strada dobbiamo percorrere noi dobbiamo decidere in quale strada ci dobbiamo incamminare se nella strada di Dio o in questa strada di Mammona chi è questa Mammona? Mammona rappresenta il mondo Mammona rappresenta le cose di questo mondo, le cose di questa società e quindi quando Dio ci sta dicendo che noi non possiamo servire a Dio non possiamo seguire Dio e contemporaneamente seguire Mammona Significa che non possiamo, alla stessa maniera, compiacere Dio e compiacere il mondo. Perché se compiaciamo a Dio, purtroppo, non piaceremo alle persone del mondo. E se compiaciamo le persone di questo mondo, non potremo più compiacere a Dio. Perché? Perché le persone di questo mondo hanno desideri contrari a Dio, perché la Bibbia dice che hanno desideri della carne. E la carne ha desideri contrari allo spirito. Quindi noi non possiamo seguire a Dio e a Mammona. Non possiamo seguire i desideri della nostra carne e i desideri di Dio. Non possiamo fare quello che è buono per la nostra carne e quello che è buono per Dio, perché non faremo niente di buono, né per uno né per un altro. Allora Dio, Gesù ci ha sempre detto che esistono due strade. Una strada larga e una strada stretta e ci ha detto di scegliere per quale strada ci vogliamo incamminare quello che noi non siamo liberi di scegliere è la conseguenza della nostra scelta cioè dove questa strada ci porta perché se la strada larga piace a tutti quello che nessuno sa o pochi sanno è che la strada larga va a finire in un fosso che è l'inferno mentre la strada stretta è una strada angusta è una strada difficile però è una strada che porta nel regno di Dio è una strada che porta in cielo allora se noi vogliamo andare in cielo non possiamo andarci con la strada larga ma purtroppo dobbiamo andarci attraverso una strada che è stretta e dire che stretta significa che non è facile da camminare dire che stretta significa che ci porta molte volte a fare delle scelte difficili a passare per delle sofferenze a passare per delle difficoltà però la cosa bella che dobbiamo sapere è che quando saremo arrivati nel Regno dei Cieli Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi Amen. se nell'aldilà ci aspetta una vita di ristoro è soltanto perché abbiamo deciso di soffrire forse un poco su questa terra cioè che cosa stai dicendo? Sì. Perché dobbiamo sapere che è molto più facile fare le cose sbagliate. È molto più facile fare i disonesti che gli onesti. È molto più facile dire le bugie che dire sempre la verità. È molto più facile fare gli imbrogli piuttosto che camminare dritto. È molto più facile dobbiamo sapere che se anche ci costa un poco di più soffrire oggi su questa terra perché abbiamo deciso di seguire una via stretta di là ci aspetterà un'eternità di gioia un'eternità di pace un'eternità di ristoro, un'eternità in cui il Signore asciugherà ogni lacrima dei nostri occhi così dice la Bibbia. allora decidiamo noi chi vogliamo seguire decidiamo noi chi vogliamo servire ma non possiamo servire tutti e due. non possiamo la domenica essere in chiesa e tutta la settimana fare le cose nostre cattive non le buone perché abbiamo anche una vita fatta di lavoro, di famiglia, di tante cose buone anche di buoni divertimenti però questo mondo ci presenta tante cattive cose tanti cattivi divertimenti, tante cattive strade ma noi dobbiamo seguire la strada di Gesù Cristo e questa che noi abbiamo letto è la, è la fine del capitolo 16 di cui ci parla di un fattore di un amministratore che era un uomo che amministrava le ricchezze del suo Signore che cosa faceva? questa persona molto ricca aveva dato tutte queste ricchezze in mano a questa persona e questa persona curava gli interessi del suo padrone però quello che succede è che fece un po' il furbo nel senso che nel momento in cui si accorse che il suo padrone lo stava per licenziare perché? perché non si comportava in maniera opportuna quello che successe è che lui iniziò un pochettino a imbrogliare e quindi chiamò diverse persone e disse tu quanto devi dare il mio padrone? 100% Vabbè, fai una cosa, scrivi 50. Shhh, nessuno sa niente Poi noi chiamo un altro, tu quanto devi dare al mio padrone? 60. Shhh, scrivi 30. E fece questo con un solo scopo. Che nel momento in cui il padrone l'avesse cacciato, l'avesse licenziato, lui poteva trovare favore da queste persone. Sapete, questa è una cosa che si fa ancora oggi si chiama scambio di favore e capita molto spesso soprattutto quando arriviamo vicino a determinati periodi eh, dell'anno, quando ci sono le votazioni, quando ci sono particolari necessità, ci sono sempre delle persone che dicono non ti preoccupare, io ti aiuto però tu mi devi aiutare, e ci sta questo scambio di favori, spesso ci sta uno scambio di favori illegale su molte cose ed è ovviamente una cosa che a Dio non piace noi non possiamo entrare in un compromesso con il mondo non possiamo entrare in un compromesso con le cose sbagliate non possiamo dire le mezze verità o le mezze bugie per Dio non esiste il grigio esiste il bianco o il nero dice la Bibbia sia il vostro sì sì sia il vostro no no tutto il resto viene dal diavolo quei sì che poi in realtà sono no o quei no che poi sono ni so sono tutte cose che a Dio non piace che appartengono al diavolo allora noi dobbiamo essere chiari con le persone chiari nella nostra scelta che abbiamo fatto con Dio abbiamo deciso di seguire il Signore? sì e allora lo seguiremo fino alla fine questi giorni parlavo con una persona che per un tempo ha frequentato la chiesa e che adesso non sta venendo più in chiesa e dicevo: ma tu ti ricordi la promessa che hai fatto a Dio? e lui diceva no, quale promessa? si, sì, guarda, e guarda il giorno in cui ti sei battezzato Cioè perché? che cosa ho, ho, ho fatto? dice cioè, guarda quando tu ti sei battezzato ti sono state fatte delle domande la prima domanda era tu hai veduto nel Signore Gesù Cristo con tutto il tuo cuore come figlio di Dio come Signore come Salvatore e l'ho detto sì e la seconda era lo amerai lo seguirai e lo servirai tutti i giorni della tua vita e anche a questa domanda tu hai risposto sì però quel tuo sì adesso che cosa è diventato? devi dare un so devi dare un no. la Bibbia dice che noi dobbiamo essere fedeli fino alla fine se noi anche l'ultimo giorno della nostra vita ci perdiamo tutto quello che abbiamo fatto prima come se non l'avessimo fatto anche se abbiamo fatto tante cose sbagliate e l'ultimo giorno sul punto di morte ci, ci perdiamo allora quel nostro sì ci salva da tutto il nostro peccato quel nostro sì a Dio ci aiuta per tutta la nostra eternità perché la nostra vita può cambiare in un momento allora dobbiamo fare attenzione a rimanere nelle vie del Signore dobbiamo fare attenzione a camminare nelle vie del Signore ad arrivare fino alla fine fedeli certo possiamo cadere possiamo inciampare ma la nostra volontà deve essere quella di continuare a camminare nelle vie del Signore Amen. e così fece quest'uomo che in realtà lo fece fece dei compromessi sbagliati la sua intenzione era quella di fare le cose buone però era di fare le cose alla sua maniera e tanti vogliono fare la volontà di Dio alla propria maniera ah quando mi vede il pastore io mi comporto così poi quando lui non c'è no funziona così voi non è che dovete fare i cristiani per fare, far vedere da me voi dovete fare i cristiani perché Dio vi vede e Dio vi vede anche quando non ci sto io soprattutto quando non ci sto io voi dovete fare i cristiani non solo la domenica ma ogni giorno della vostra vita sul vostro posto di lavoro a scuola quando vi trovate a parlare con i vostri vicini di casa quando state lavando il pavimento quando andate a trovare i vostri parenti quando state guidando la macchina e qualcuno vi taglia la strada è là che partono tante parole che non dovrebbero partire. È anche là che dobbiamo fare i cristiani, perché noi siamo amministratori della nostra vita. Dio ci ha dato una vita eterna affinché noi la amministriamo. Sapete, quando Dio creò Adamo ed Eva, non lo fece Adamo senza uno scopo. Adamo aveva uno scopo Dio lo prese e lo pose al centro del giardino e dice la Bibbia che lui doveva coltivare il giardino e custodirlo doveva fare il giardiniero l'agricoltore quindi Dio diede l'amministrazione dell'Eden in mano ad Adamo ed Adamo che decideva se tagliare le piante, se non tagliarle, se seminare, se non seminare quello che bisognava fare nel giardino perché Dio gli aveva messo il giardino in mano e aveva dato a Lui la responsabilità di fare le cose nella maniera più opportuna è vero? è così Dio fa anche con le nostre vite Dio vuole che noi siamo persone responsabili tutte le cose che Dio ci dà, ce le dà con uno scopo, con un obiettivo affinché noi le facciamo per bene. Se siamo a scuola, Dio non è che ci ha messo in una scuola perché dobbiamo passare la giornata, ma perché dobbiamo studiarci con impegno, perché dobbiamo imparare. Se Dio ci ha dato un lavoro, non è che dobbiamo essere il nostro lavoro per rubarci eh, lo stipendio, no, ma anzi dobbiamo fare il nostro lavoro con coscienza, come cristiani, in maniera più rispettosa di quello che fanno gli altri perché in base a come noi ci comporteremo nelle cose materiali, Dio ci darà le cose spirituali in base a come tu ti comporterai ed amministrerai le tue realtà materiali la tua casa, la tua famiglia il tuo lavoro nella stessa proporzione Dio ti affiderà le cose spirituali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 E se noi stiamo, non siamo fedeli con le cose ingiuste, le cose ingiuste sono le cose di questa terra, sono le realtà che noi viviamo sul nostro posto di lavoro, nella nostra famiglia, i beni materiali, se noi non siamo dei bravi amministratori di queste cose, potrà mai Dio affidarci le cose spirituali? Tanti chiedono, signore, dammi un dono di guarigione, voglio vedere i miracoli, però poi vedi le proprie famiglie, famiglie distrutte, non riescono a portare avanti il proprio lavoro in maniera ordinata vite distrutte ma se tu non riesci a curare bene la tua propria casa come Dio ti potrà affidare la chiesa che è la casa di Dio? se tu non riesci a curare la tua propria famiglia come Dio ti potrà affidare la famiglia di Dio che è la chiesa? allora Dio ci chiama ad essere buoni amministratori delle cose che abbiamo e se noi siamo buoni amministratori nel nostro piccolo allora Dio ci darà tanto se noi riusciamo ad essere fedeli nelle cose quotidiane di tutti i giorni allora Dio ci benedirà in una maniera grande ma talmente tanto grande che noi non sappiamo cosa fare sapete Dio ragiona con una mentalità imprenditoriale e chi ha lavorato nell'impresa sa cosa sto dicendo perché l'imprenditore guarda le persone che lavorano e quando c'è una persona che sta lavorando bene eh, dice tu sali di livello perché stai lavorando bene tu sali di livello perché il tuo lavoro lo stai facendo bene ma quando c'è quello che non sta lavorando bene prima o poi l'imprenditore cerca di metterlo fuori lo licenzia perché non fa il suo dovere allora Dio ci sta dicendo che dobbiamo imparare ad essere buoni amministratori prima della nostra vita, prima del nostro tempo come impieghiamo il nostro tempo, la nostra giornata? davanti alle televisioni a vedere telefilm e telenovelas? o stiamo dedicando il nostro tempo a fare cose buone, cose importanti? Dice la Bibbia dice qualsiasi cosa di pregio sia oggetto dei vostri desideri del vostro impegno Se c'è un lavoro fallo con diligenza Dedicola per gli altri Come stiamo amministrando la nostra vita? Come stiamo amministrando la nostra famiglia? Come stiamo amministrando il nostro tempo? in base a come tu vivi nella tua vita allora Dio ti darà le cose celestiali. <coughs> sapete le cose di Dio sono cose preziose oggi meditavo che la parola di Dio dice che non dobbiamo prendere le perle e darle davanti ai porci o le cose sante davanti ai cani perché? perché non sono in grado di apprezzare queste cose addirittura di dice la parola di Dio che poi i porci si possono rivoltare contro quella persona perché? perché tendono di mangiarsi quella cosa, vedo che non si mangiano e si arrabbiano e molte volte noi come credenti anche prendiamo e diamo le cose preziose in mano a persone che non possono capire niente per questo Gesù parlava con la moltitudine di tante cose però dice la Bibbia che ai suoi, ai discepoli in segreto lui spiegava ogni cosa cioè tutti quanti lui parlava diceva le cose in parabole però ai suoi gli spiegava ogni cosa perché erano persone fedeli erano persone che Gesù sapeva che avrebbero fatto fruttare quelle cose che le avrebbero amministrate con sapienza e attraverso quelle 12 persone la parola di Dio è arrivata in ogni luogo del mondo dobbiamo imparare ad amministrare bene la nostra vita prima di chiedere a Dio le cose celesti se noi non riusciamo ad amministrare bene la nostra famiglia e il nostro lavoro Dio non ci darà mai nulla dice questa parola è che ci dobbiamo fare degli amici con le ricchezze ingiuste sul nostro posto di lavoro noi dobbiamo cercare di fare il bene di aiutare gli altri sapete io sono rimasto colpito da alcune persone che conosco che quando loro hanno bisogno di qualcosa trovano sempre persone che le aiutano perché loro, quando è stato il momento, sono state sempre a disposizione delle persone che avevano bisogno. Sapete la Bibbia cosa dice? Che quello che noi seminiamo, anche quello raccogliamo. Se tu aiuti sempre gli altri, quando sarà il momento che tu hai bisogno, sei ben sicuro che qualcuno ti aiuterà. Forse non saranno le persone che tu pensi perché la Bibbia dice che noi dobbiamo non dobbiamo vincere il male con il male ma dobbiamo vincere il male con il bene e l'eterno ti darà la ricompensa nel momento in cui tu hai bisogno l'aiuto non ti verrà dalle persone di cui tu ti aspetti perché l'aiuto ti viene da Dio e Dio spesso si userà di persone che tu neanche immagini. ma una cosa è sicura se tu semini bene per aiutare gli altri, quella cosa che tu semini ti ritornerà. Quando sarà il momento, le persone ti aiuteranno. E questo vale anche in negativo. Se tu semini vento, raccoglierai tempesta. Se tu semini male, ti vai soltanto litigando con tutti i vicini di casa, quando è il momento che hai bisogno, ti puoi mai trovare un vicino di casa. Dobbiamo imparare a seminare bene. Vedete, questo è il tempo che la Chiesa impari ad amministrare bene la propria vita, a seminare bene con il proprio comportamento. Non è più il tempo di giocare con Dio, è il tempo di fare seriamente con Dio, perché noi non possiamo servire a Dio e a Mamona. È tempo di iniziare a servire al pieno, al 100% il Signore e il Signore lo iniziamo a servire amministrando bene la nostra vita la nostra casa, la nostra famiglia il nostro posto di lavoro lì dobbiamo essere cristiani a che serve che tu dici di essere cristiano e poi ti vai vanno con le persone o volano i piatti a casa tua il cristianesimo si vede prima nelle nostre case, nella nostra famiglia e sul nostro posto di lavoro allora vogliamo imparare questa cosa questa sera E vogliamo soprattutto applicarla Come si fa? Semplice Quando domani qualcuno ti taglierà la strada con la macchina prima di, ah, prima di parlare inserisci il cervello E pensa che domani mattina forse puoi essere tu Che senza accorgertene taglierai la strada a qualcuno Quindi semina bene Benedici quella persona aiutiamo gli altri, costruiamo bene nel nostro lavoro, costruiamo bene nella nostra famiglia, amministriamo bene nella nostra vita, amministriamo bene anche le nostre finanze, e noi vedremo che Dio ci benedirà, prima nella nostra vita, e poi ci usirà anche per benedire la vita degli altri. Perché l'obiettivo finale di Dio è che noi portiamo frutto in abbondanza, frutto per il regno di Dio, quanti vogliono portare frutto? Alza la tua mano, allora inizia da te stesso, perché se sarai fedele nelle cose ingiuste, Dio ti darà quello che mi ha anche immagino, Amen. Amen. Dio ci benedica.